Guardate in questo nuovo video! Non so più stare davanti alla telecamera e niente, quindi oggi ho un nuovo video per voi, eh, sempre sul Zero Waste ovviamente e oggi parleremo delle cose eh, Zero Waste che mi porto dietro per cercare di sprecare meno. Allora, io ho fatto questo video, ho già fatto questo video, l'ho chiamato um, What's in my bag Zero Edition <ride> e col video mi ricordo che eh, avevo sconvolto un po' di persone per il fatto che mi portassi lo zucchero dietro in un barattolino. Um, e, e non l'avevo spiegato in quel video, però volevo dire una semplice cosa, non pensate che io sia strana, io sia strana però mi portavo dietro lo zucchero per una semplice ragione. Uh, dove lavoravo prima non facevano alcuna differenziata e quando dico alcuna, mettevano umido, carta, plastica, tutto insieme nello stesso sacco e basta, quindi per me eh, portarmi lo zucchero dietro significava non usare <ride> le piccole bustine di zucchero eh, che non tutte le bustine sono fatte di carta um, e principalmente fare questo spreco perché loro non sapevano manco cosa fosse riciclare o dividere le cose no, non ce la facevano proprio um, quindi ecco perché mi portavo lo zucchero dietro ed ecco anche perché ho deciso di rifare diciamo questo video perché a differenza dell'altro lavoro, adesso io ho cambiato lavoro, quindi ho altre abitudini, e ecco perché adesso mi porto dietro le cose che magari alcune sono molto simili a ciò che mi portavo prima, quindi se avete visto quel video sicuramente vi ricordate un po', um, altre comunque si sono aggiunte mi mettiamola così uh, quindi niente questo è un video dove faccio vedere le cose che io mi porto dietro per uh, cercare di sprecare il meno possibile quando sono in giro, quando sono al lavoro, quando sono da qualunque parte primissima cosa importante è ovviamente mi porto dietro la bottiglia d'acqua adesso in inverno vi dirò che la uso molto meno però ce l'ho sempre dietro perché quando vado in palestra ce l'ho sempre nello zaino quindi mi è molto utile uh, in inverno la uso meno per il senso che fa freddo Fa freddo e al lavoro io ho un mega bicchiere che uso al lavoro direttamente, non uso la mia bottiglia, se sono in giro per strada sicuramente a meno 30 gradi non tiro fuori la bottiglia d'acqua dicendo oddio che sete, però durante l'estate la utilizzavo molto di più, però a prescindere me la porto sempre sempre dietro che non si sa mai, la ce l'ho sempre piena ovviamente, ogni tanto cambio l'acqua se vedo che è una settimana che non ho cambiato l'acqua dentro, eh, però questa ovviamente non manca mai, ce l'ho di questa, ho, ho preso questa qua eh, quest'estate perché eh, quella che avevo prima l'ho data mia madre per farla usare, per farle usare la bottiglia perché anche lei beve tantissima ma usava sempre le bottiglie di plastica e io ho detto no, quindi gli ho dato la mia bottiglia, quindi mi sono presa questa che è tipo piccina, e entra in qualsiasi borsa io abbia nel senso che io adesso in inverno uso una, uno zaino molto grande mi eh, sembra che io stia andando per scalare una montagna dove mi entra tutto, anche le cose di palestra però durante l'estate utilizzo uno zaino molto piccino eh, la bottiglia che avevo prima, quella che ho dato a mia mamma effettivamente non mi entrava quindi questa è molto comoda però eh, ho un'altra bottiglia più grande che utilizzo durante i viaggi che è tipo quasi un litro d'acqua credo eh, che è molto più comoda rispetto a questa perché questa qua non è così grande e io bevo come un cammello anche se è vero che quando faccio turismo cerco di evitare di bere troppo perché altrimenti mi scava la vivi. prossima cosa che avete visto sicuramente anche nell'altro video è la mia tazza per il caffè eh, so che in Italia è una cosa non, ehm, non è all'ordine all del giorno diciamo la tazzina riutilizzabile da caffè è molto più in quei paesi dove esistono non so fuori dall'Italia, insomma, credo che sia un'abitudine. Una, un eh, qua in Canada io l'ho iniziata a usare per un motivo solo, ovvero che, um, stia parlando del lavoro, io comunque ho poco, poca pausa, lavoro mezz'ora di pausa per mangiare, per fare tutto, quindi diciamo che non ho mai tempo di dire, ah, dopo che ho mangiato vado a prendermi il caffettino eh, e me lo prendo al bar e me lo gusto al bar con calma, non posso perché non ho proprio tempo. Quindi diciamo che questo mi aiuta tanto ad andare al bar, prendermi il caffè, tornare in ufficio e bermelo davanti al computer. Fine. Altrimenti anche quando vado in giro, proprio se vai anche nei Starbucks e vuoi prenderti un caffè da portare via, è sempre meglio avere eh, la tua tazzina in modo da evitare di sprecare quelle tazzine inutili usa e getta. Eh, e alle volte, pure se stai sul posto, eh, non sempre hanno le tazze. Vi giuro, mi è capitato una volta che avevo chiesto un caffè e avevo detto sto sul posto, avevo anche mangiato addirittura, e mi ha detto abbiamo finito le tazze da caffè. E ho detto in che senso avete finito le tazze da caffè? Quindi vi ho dato la mia ed è stata una salvezza. In quel giorno abbiamo evitato... Una tazza musaggetta che può sembrare una cosa da niente, però uh, è stata molto utile. Quindi questa ce l'ho sempre sempre dietro, è veramente comoda, è della Kip, Cup, uh, semplicemente questo, <ride> questa roba caffellini perché l'ho presa in un baretto che le vendeva con il loro brand, che forse, forse era una collaboration, che cacchio ne so, però è della Kip Cup. Io ne ho anche un'altra, che è forse è quella che avete visto nell'altro video, che è rosa. Il problema di quell'acquisto è stato che questa c'è il buchetto che può essere coperto, quindi se tu cammini e fai così non ti scivola niente, l'altro invece c'è il buchetto aperto. Uh, dovevo pensarci prima quando l'ho comprato, però a prescindere la uso sempre quando magari vado e sto sul posto, cerco sempre di fare comunque, di usarle tutte e due, di non sprecare il mio acquisto diciamo. Una nuova entra nella mia borsa è questo, questo praticamente è, sono dei fazzolettini riutilizzabili che quando tu li usi, e sono sporchi, li puoi mettere in questa, in questo, in questa taschina qua. Uh, questo ovviamente io non, non sono una che utilizza tanto i fazzolettini, voi direte che schifo, uh, no, è che semplicemente io quando sono malata il mio naso si tappa e basta, non soffro di allergie... Uh, mi soffio forse il naso tre volte all'anno e non sto scherzando um, quindi diciamo che questo me lo porto sia per il naso sia per se mi serve tipo un fazzolettino da pulirmi le mani o boh a caso mi serve per pulire qualcosa um, ce ne sono quattro qua dentro e ovviamente quando, quando faccio la lavatrice butto tutto dentro e questa cosa è molto comoda, non so se mi seguite su Instagram se non mi seguite cosa state aspettando però io ho preso questi eh, proprio per la casa, qua ce ne sono 25 sono dei fazzolettini riutilizzabili e qua c'è il cestino dove tu metti quelli sporchi, eh, questo l'ho preso più che altro per lui, perché è lui che utilizza tantissimo i fazzolettini eh, e in casa abbiamo ancora scatole di Kleenex, eh, non sto dicendo che abbiamo eliminato quelle perché eh, dobbiamo consumarle comunque, eh, però sto cercando di diminuire l'utilizzo dei fazzolettini se possibile la prossima cosa è la mia scatolina eh, del pranzo dove mi porto sempre il pranzo io questa ce l'ho sempre anche vuota, l'ho sempre detto per il semplice motivo che eh, se vado al takeaway mi piace dare il mio contenitore e loro mi mettono il cibo, io vado e sono contenta solitamente cerco sempre di portarmi il pranzo al lavoro, cerco sempre di avere il pranzo pronto, però ogni tanto capitano quei giornate di laziness, capitano quei giornate che magari la sera sono uscita da qualche parte non ho avuto tempo di preparare il pranzo e quindi eh, ho sempre questa, questa qualcuno mi ha detto come si chiama ma non mi ricordo ho sempre questa scatolina dietro eh, in modo che se proprio lavoro nel pranzo vado sotto nel piccolo ristorante accanto che abbiamo e gli dico mettimi tutto qua dentro ormai mi conosce, mi vede da un chilometro e dice ok dammi la tua scatolina una volta mi ha vista senza scatolina e ho detto dov'è la tua scatolina? mi sono sentita molto male Un'altra cosa è la borsa di tela che dovreste averla tutti dietro per, in modo che, se andate da qualche parte per una spesa all'ultimo minuto, per una cosa all'ultimo minuto, ce l'avete sempre dietro. Poi è comodissima. Uh, questa è stata una, una borsa di tela che mi ha regalato un mio amico per il matrimonio, che dice uh, Tolkien, il mio terapista. Terapista si dice, sì. Ok, uh, ed è bellissima loro, allora. L'unica cosa che non mi piace è che è bianca. Allora, le cose bianche tendono a sporcarsi molto facilmente ed è una cosa. Io adoro il bianco. Ho tantissimi vestiti che hanno il colore bianco. Ho anche maglioni bianchi. Vi giuro che ho sempre l'ansia di mettere quelle cose. Appunto, cioè ho anche una maglietta bianca. Ho già i dettagli. Eh, però questa cosa comunque vabbè si può lavare tranquillamente, non è grave. Solo che faccio magari attenzione di non mettere cose tipo che magari bocce orellano, l'olio o robe simili, che non capita mai. Però non si sa mai. Quindi borsa di tela sempre. Comunque, questo tipo un must della vita che dovete tutti avere. Uh, sicuramente una borsa di tela in giro per la casa ce l'avete e se proprio non vi piace la borsa di tela che avete in giro per casa fatevi regalare una bella che boh avrete sempre voglia di avere dietro con qualcosa che vi piace tipo in questo caso ci Tolkien <ride> e l'altra cosa sono le mie uh, borsettine di cotone uh, queste sono state un nuovo acquisto per il semplice fatto che uno, eh, le borsettine che avevo prima, quelle che utilizzavo per la verdura, ce le ho ancora, solo che lui ha perso più della metà di quelle borse. Non so come sia successo, perché quelle borse sono sempre dentro un'altra borsettina, dentro un'altra borsettina in macchina. Non so come abbia fatto, però le ha perse quasi tutte, quindi mi servivano di nuove. Quelle borsettine ovviamente sono state un acquisto eh, non proprio... E ti convidiamolo così perché le ho prese su Amazon, erano delle borsettine um, un po' così, eh, non erano in cotone, erano comunque sempre in polistrene che per carità quando si riutilizzano e li utilizzano vanno bene, solo che questa volta ho deciso di comprarle in cotone o comunque di, di comprarle da una... Da un, da un piccolo brand che appunto li fa eticamente li, fa, li, li, li fanno qua a Montreal oltretutto eh, quindi ho preso queste qua che alcune hanno la rete e altre non hanno la rete perché ogni tanto quando vado al, al negozietto sfuso e mi compro, che ne so, l'avena o il riso, queste cose qua giustamente queste con la rete non li posso usare ma questi ce cioè, li ho sempre dietro per, il, per appunto la questione come dicevo prima, le mie abitudini sono cambiate adesso io la, prendo sempre la metro non prendo più la macchina rispetto all'altro lavoro Uh, ho un supermercato molto vicino quindi alle volte dico ah oh, oddio devo comprarmi questa cosa devo comprarmi quest'altra cosa quindi è sempre bene avere tutte queste cose dietro in modo da evitare di andare magari a prendere i sacchettini però come ho già detto qua in Canada non è obbligatorio avere i sacchettini quindi puoi prendere le cose anche senza sacchettini però comunque sapete a presentarvi alla cassa con 50 pomodori in braccio sempre, sempre meglio di no anche per la povera cassiera che se li deve pesare ecco. Un'altra cosa che non è una novità però ho oh, la mia cannuccia sempre. Uh ho parlato di questa cosa e dico sempre se le cannucce non le avete mai utilizzate in vostra vita, eh, non serve comprarle, non serve comprarvi quella riutilizzabile perché non, non vi porterà niente di nuovo nella vita, avete solo fatto un acquisto inutile, io la uso sempre la uso sempre, io al lavoro ho un mega barattolo che riempio sempre con acqua metto la cannuccia e ho notato che facendo così bevo molto di più rispetto al bere, semplicemente con la bocca eh, poi vabbè se vado per esempio fuori a bere qualcosa nei drink e tutto quanto, preferisco sempre avere la mia cannuccia, anche se vi dico che in alcuni bar hanno proprio tolto la cannuccia del tutto, infatti una volta mi è capitato che sono andata in un bar quest'estate, eh, avevo detto vi sì, prego non mettetemi la cannuccia, mi hanno detto no, non la mettiamo più proprio a prescindere, quindi col caso non c'è problema, però ovviamente sicuramente alle volte aiuta a mescolare il drink, se è un drink fatto di 50 ingredienti diversi, ecco. Eh, quindi questa ce l'ho sempre dietro, c'era questa mini borsettina così, eh, dove c'ho la cannuccia e ho delle posate, quindi le posate, la cannuccia, sempre dietro con me, c'è un cucchiaio, una forchetta e ci sono forse anche delle, delle cose, delle bacchette? La bacchetta sì, sono delle bacchette. E, e niente, questa ce l'ho sempre dietro, come vedete non mi occupa tutto questo grande spazio, la tengo sempre nella taschina piccola, le volte mi dimentico di avere queste cose e quando mi ricordo di avere effettivamente le posate sono tipo la persona più felice del mondo. E niente, questo è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto, uh, fatemi sapere se voi vi portate dietro, uh, magari non tutte queste cose, perché non è che dovete per forza portarvi tutte queste cose dietro, però se vi riportate magari almeno la borraccia, almeno la borsa di tela, siamo già sulla strada molto molto giusta, uh, niente, fatemi sapere cosa ne pensate, noi ci vediamo la prossima volta, ciao!